Salve a tutti, allora vediamo come aggiungere dei punti o delle linee o dei poligoni. Vado sul layer puntuale, seleziono il layer puntuale, vado sulla matitina editing, vado sul, sul simboletto aggiungi elementi ed inizio a cliccare. Quindi è di una banalità incredibile. Cosa diversa è poi aggiungere i dati nella tabella attributi. Stessa cosa faccio con le linee. Vado sulla matitina, vado sullo strumento Aggiungi linee e inizio a tracciare. Questa è la modalità, ehm, diciamo così, live. Se non voglio questa, vado qua, tolgo questa e disegno. Per ogni clic aggiungo un punto al, al se, alla linea. Stessa cosa per i poligoni. Quindi salvo, chiudo, vado su Poligoni, matitina eh, il simbolo qua de, el, del poligono, aggiunge elemento <coughs> per ogni click aggiungo un segmento del poligono ogni clic per terminare tasto destro, ciao